febbraio 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte faremo tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c quindi vi chiedo durante la preghiera di chiedere a dio agli angeli all'arcangelo michele eh, di aiutarvi a scegliere il gruppo più giusto eh, per voi cioè che, eh, qual è il gruppo eh, do, che corrisponde alla vostra frequenza per ricevere eh, guida e assistenza volevo ringraziare ringraziare tutte le anime che con tanto amore hanno risposto al mio sondaggio ok eh, pregherei chi mi segue qui su youtube che ancora non l'ha compilato se per piacere può partecipare a questo sondaggio va bene diciamo che poi ci sarà anche una premiazione perché se raggiungeremo i 250 sondaggi eh, ci sarà un'estrazione di tre persone che riceveranno eh, delle sessioni o di guarigione o di lettura angelica o di logo ceiling va bene riguarda dei nuovi percorsi di coaching ne parleremo alla fine di questo video ve lo accenerò perché magari ci potrebbe essere tra di voi qualcuno che è interessato mi raccomando il sondaggio lo trovate qui sotto nella descrizione o nella community o nella pagina di facebook connessioni angeliche con l'arcangelo michele ma basta eh, scorrere qui sotto lo trovate ci cliccate sopra e potete rispondere alle domande lasciate pure il vostro numero di telefono solo solo se siete interessati a ricevere maggiori informazioni sui nuovi percorsi che io attraverso l'associazione connessione Angeliche eh, sto mh, ho creato va bene bene ora partiamo con la nostra meravigliosa lettura angelica facciamo una preghiera di protezione per sintonizzarci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 grazie arcangelo michele grazie cari angeli grazie al maestro gesù maria regina celeste e tutti gli esseri di luce di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica allora prima carta per il gruppo a la mettiamo qui poi andremo a vederle una per una va bene così velocizziamo la stesura delle carte Seconda carta e terza carta per il gruppo B, per il gruppo C. Ok, ora vediamo secondo mazzo. Sceglieremo tre carte anche da questo, ognuna per ogni singolo gruppo. Ok, gruppo A. gruppo B è, è incredibile perché voi non ci crederete nel gruppo B da due mazzi diversi è uscita, decidi di essere felice e felicità fantastico, scusate però a me queste sincronicità mi piacciono tantissimo domanda ok e ora vediamo il gruppo C cioè il terzo mazzo, non il gruppo C. Ok, prima carta. Potere per il gruppo, gruppo A. Inizi, nuovi inizi per il gruppo B. Queste sono le carte del dell'anima, coaching dell'anima praticamente, infatti si parla di, di leadership per il terzo gruppo, allora vediamo un po' gruppo A, chi ha scelto il gruppo A? vediamo un po' l'arcangelo michele ci dice di eh, ammettere la verità e di eh, con te stesso con te stessa di agire di conseguenza basta nascondersi basta trovare scuse basta lamentarsi eh, bisogna avere l'umiltà di accettare il perché sono accadute delle cose il perché magari sta accadendo adesso qualcosa che non vi piace però è normale che in base alle azioni che noi abbiamo compiuto nel nostro passato poi eh, viviamo di conseguenza le reazioni ad ogni reazione c'è una reazione e quindi viviamo delle reazioni eh, in questo nostro presente eh, quindi agiamo di conseguenza cerchiamo di superare questi ostacoli eh, con l'aiuto dell'arcangelo michele tutto è possibile chiediamo guida e assistenza cerchiamo di rimediare laddove abbiamo commesso degli errori o cerchiamo di eh, avanzare senza paura in queste nuove circostanze che si sono presentate diciamo che c'è un invito alla preghiera c'è un invito alla protezione c'è un invito alla liberazione eh, secondo gli angeli è venuto il momento di anche dedicare un, un po di tempo di creare un santuario o meglio un luogo sacro dove meditare dove pregare dove connettersi con la nostra anima con la nostra vera essenza eh, dove possiamo veramente entrare in contatto col divino chiedere guida e assistenza eh, è proprio una chiamata dell'anima questa ed è per questo che molti di voi hanno sentono mh, troppo caos e questo è un invito alla solitudine un invito a staccarsi dal mondo del caos un invito a eh, cercare questo spazio sacro eh, per dedicarvi proprio alla preghiera alla meditazione alla contemplazione ok eh, abbiamo un, la carta del potere va bene è venuto il momento di connettervi col vostro pieno potere perché dentro di voi c'è un potere nascosto che deve venire fuori che vuole venire fuori eh, proprio per affrontare le situazioni di cui parlavamo prima voi avete eh, non c'è sfida che voi non possiate superare se in questo momento davanti a voi si è presentata questa situazione abbiate il ehm, come dire il di eh, agire di superare gli ostacoli di, eh, di andare oltre di fare quella telefonata di fare quelle azioni perché vi porteranno grandi risultati voi siete donne e uomini di potere voi avete il potere divino in terra è questo il potere al quale dovete mm, connettervi eh, è questo che vi porterà poi dei risultati positivi in tutti gli aspetti della la vostra vita ok bene la lettura del gruppo a si è conclusa abbiamo la, mm, la, il secondo gruppo il gruppo b eh, c'è un invito da parte dell'arcangelo michele ad essere felici adesso a lasciare andare tutto ciò che vi sta impedendo di gioire alla vita di essere grati alla vita di godervi la vita la vita è un dono meraviglioso so che avete tanti progetti tanti obiettivi però eh, diciamo quelli arrivano nel momento giusto secondo le tempistiche divine, là fuori c'è un mondo meraviglioso, connettetevi di più con la natura, contemplate la natura, cercate, eh, diciamo, di staccare dalla solita routine, perché dovete riconnettervi col presente. Il momento presente è quello da contemplare, il momento presente è quello che vi può condurre alla vera felicità e alla gioia assolutamente una seconda carta che va a confermare la prima la carta della felicità eh, è proprio un invito a comprendere che eh, la vera felicità e le cose meravigliose della vita stanno anche nelle piccole cose eh, cercate di coltivare momenti di gioia magari trascorrete anche più tempo con le persone chiamate con le persone che volete bene fate una telefonata a un amico al vostro Partner, magari andate a fare una passeggiata, andate a mm, fare delle cose semplici. Avete bisogno di ritornare all'essenza, la semplicità e riconnettervi nel momento presente. Assolutamente ci sono uh, nu un nuovo ciclo in quella della vostra vita che sta un ciclo vecchio che si sta completando e un nuovo ciclo che sta iniziando, quindi nuovi inizi nella vostra vita, sia dal punto di vista della carriera ma anche dal punto di vista delle relazioni, quindi la nascita di un nuovo amore, una nuova partnership di lavoro, eh, sono tante le cose che stanno per accadere, quindi prendete una pausa, godetevi il presente e riconnettetevi anche voi col vostro la vostra felicità interiore con la vostra forza interiore bene le, il gruppo b si è concluso vediamo la lettura del gruppo c eh, assolutamente la persona per cui avete posto una domanda è una persona per di cui vi dovete fidare, una persona unica, è una persona amorevole e gentile, una persona che in questo momento sta vivendo delle difficoltà, cercate di essere più comprensivi, di starle vicino, ma non, di, ehm, non, non, non significa, come dire, ehm, non significa che dovete ehm, dare ragione a questa persona però potete stare vicino eh, stare vicini a questa persona psicologicamente, emotivamente eh, facendole capire che la vita è preziosa facendole capire che vale che è una persona che assolutamente eh, ce la può fare nella vita è solo un momento di scoraggiamento e conforto magari alcuni di voi hanno avuto delle Incomprensioni con questa persona, questa persona è un po' nervosa, questa persona sta affrontando un momento di transizione un po' particolare della sua vita, ma assolutamente una persona di fiducia, una persona. Che, ehm, che è buona una persona di valore va bene ok ehm, ok praticamente quasi, la, la, bisogna porre le domande giuste attraverso la preghiera ok eh, c'è un, una, una grande energia di, di fortuna di, di buon auspicio nei vostri confronti cioè stanno arrivando delle cose molto positive per voi voi, eh, però magari quando vi ponete le domande attraverso la preghiera è importante fare delle domande allineate all'amore, allineate eh, al, eh, al vostro massimo bene, chiedete sempre per il vostro massimo bene, le risposte arriveranno attraverso i fatti quindi attraverso eh, le, le cose che si manifestano ogni giorno nella vostra vita, però tanta buona fortuna sta arrivando nella vostra direzione eh, l'arcangelo Michele gli ha e i maestri vi stanno anche invitando a prendere la vostra leadership si leader di te stesso prendi in mano la situazione prendi in mano il tuo pieno potere non aspettare che siano gli altri a fare le cose per te cerca di avere il coraggio la forza la determinazione di prendere la tua vita in mano va bene perché l'universo ti supporterà l'universo ti darà tutto quello che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi per portare a, a termine i tuoi progetti per avere dei risultati vincenti prendi però in mano la leadership si veramente il leader di te stesso si forte si coraggiosa in questa situazione perché hai bisogno di forza e di coraggio in questo l'arcangelo Michele ti può aiutare, quindi puoi chiedere consiglio eh, attraverso la preghiera, la meditazione, chiedere veramente guida, assistenza all'Arcangelo Michele e vedrai che lui ti aiuterà a ricollegarti con tutte le risorse che sono già dentro di te. Bene, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che io mi occupo di facilitare la lettura angelica con le carte o come connessione diretta di facilitare la guardia regione a distanza con le nuove frequenze di luce che vi può aiutare a portare equilibrio a livello fisico mentale emozionale e spirituale e diciamo che adesso da marzo partiranno i percorsi di coaching va bene eh, ne parlerò ne parlo nel sondaggio faccio scegliere nel sondaggio eh, il tipo di percorso che volete intraprendere eh, praticamente inizierà il percorso di coaching con logo ceiling per sciogliere i blocchi le paure le resistenze ma anche per aiutare Aumentare l'autostima per ritrovare il tuo pieno potere, il coraggio dentro di te, l'amore per te stessa, eh, valorizzare te stessa, raggiungere i tuoi sogni e obiettivi, allinearti proprio e manifestare tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi eh, con questo percorso di coaching che dura due, due mesi, va bene? Quindi un lavoro one-to-one è one, un lavoro di gruppo molto intenso, molto potente, che ti aiuterà veramente nei tuoi intenti di eh, manifestare la vita che. Desideri. ti aiuta un po a fare chiarezza ti aiuta un po a, a riequilibrare te stessa e a, eh, e a creare un nuovo mindset un nuovo modo di pensare riallineare la tua parte inconsapevole ai tuoi obiettivi il secondo percorso di coaching sarà il percorso di connessioni angeliche per imparare ad ascoltare la tua voce intuitiva la tua voce interiore è sempre un percorso di due mesi inizierà a marzo quindi marzo e aprile eh, lunghi mesi dove veramente imparerai dalle basi a connetterti con la tua anima con i tuoi angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele quindi un percorso meraviglioso e poi il percorso di guarigione energetica sempre di due mesi a partire da marzo eh, dove imparerai a connetterti con le nuove frequenze di luce imparare a facilitare la guarigione su te stesso e sugli altri di persona a distanza guarire con le foto guarire con gli occhi guarire con la presenza eh, guarire a distanza imparerai veramente l'abc della guarigione eh, con questa nuova energia molto più potente molto più completa eh, che può veramente portare trasformazioni complete in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale se siete interessati contattatemi pure per ricevere informazioni solo se siete interessati potete contattare io veramente sono ben felice di eh, spiegarvi eh, bene di che cosa si tratta. Io intanto vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, ciao ciao!